Buonasera a tutti, eh, benvenuti a questa serata, questo evento online organizzato da IPSIA eh, sulla, sul tema della Balkan Route. Eh, diamo il benvenuto anche a Mauro Montalbetti, presidente di IPSIA, a Silvia Maraone, operatrice di IPSIA in, in Bosnia e Herzegovina, Nicole Corritore di Osservatorio Balcani e Francesca Napoli. Eh, che saranno con noi questa sera e eh, ci trasmetteranno un po' quelle che sono eh, una serie di notizie sia dal campo ma anche eh, un po' di informazioni in più per dare un quadro più completo di quella che è la situazione attuale all'interno della, della Balkan Route. Mm. Io sono Daniele Socciarelli, mi occupo all'interno di PSIA di comunicazione e raccolta fondi e lascerei la parola adesso a Mauro Montalbetti, al Presidente di Ipsia, che eh, ci introduce un attimo uh, a questo momento. Sì, grazie. Buonasera a tutti gli invitati e a tutti quelli che ci stanno seguendo. Eh, siamo qui a parlare mh, delle vicende riguardanti la rotta balcanica. Uh, oggetto nelle nell ultime settimane anche di diversi servizi, eh, presenze dei media, di giornalisti, rispetto alle drammatiche vicende che in questo momento stanno coinvolgendo migliaia di persone bloccate nel nord della Bosnia, al confine con la Croazia. Si tratta di una vicenda drammatica che però dura da tanto tempo. Noi Ipsia, che siamo un ONG, l'ONG promossa dalle Acri, siamo presenti nell'area balcanica da tanti anni, sin da, dopo la guerra civile che ha sconvolto quei territori negli anni 90 e essendo già lì, abbiamo a un certo punto incrociato le persone che, provenendo soprattutto dai quadranti medio orientali, dai paesi dell'Asia centrale, dall'Afghanistan al Pakistan, hanno cominciato a percorrere questa rotta dalla Turchia alla Grecia e poi salendo i paesi balcanici. Eh, purtroppo è una situazione che, come dicevo, dura da tanto tempo e ricordo sin dal 2015 quando a seguito dello scoppio della crisi siriana si sono aperti questi canali, sia sul Mediterraneo che poi via Terra. È evidente che per un'organizzazione umanitaria, per noi, eh, usando una metafora, di fronte a un incendio la prima, la prima cosa da fare è in qualche modo spegnere l'incendio, e quindi aiutare, cercare di capire quali sono i bisogni e come si può venire in soccorso di queste persone, di queste famiglie, perché molti sono nuclei familiari che oggi si trovano bloccati in quelle zone. È evidente che però che quando questi incendi, questi incendi si ripetono nel corso degli anni, allora vale anche la pena approfondire i contesti, le cause e anche le possibili soluzioni a un evento drammatico che qua, a pochi centinaia di chilometri dai nostri confini, eh, in territorio europeo, perché è comunque il sud-est Europa, i Balcani sono a tutti gli effetti, nell'Europa fisica e geografica Europa a tutti gli effetti, si sta verificando da ormai troppo tempo con palese violazioni dei diritti umani individuali e collettivi. E per questo abbiamo ritenuto opportuno approfondire, trovare un'occasione per approfondire quanto sta avvenendo con persone che sono tra le persone più esperte, mi vorrebbe da dire, anche nel settore. Silvia Maraone, che è stata presentata come operatrice, in realtà una persona che da tanti anni coordina i nostri progetti nei Balcani e in Bosnia, è sicuramente a conoscenza ed è in grado anche di ripercorrere la storia di quanto è successo negli ultimi anni. Nicole Corritore, giornalista che da tanti anni segue con l'Osservatorio Balcani, che è forse il network più attento a, a, in termini anche di informazioni, di notizie, di approfondimenti eh, politici e culturali su tutto il sud-est europeo e anche paesi dell'Asia minore, del Caucaso eh, e poi l'avvocato Francesca Napoli che può aiutarci anche a capire meglio gli aspetti giuridici, eh, di qual è la situazione oggi di questi migranti in questa particolare situazione. Per cui io vi ringrazio per essere qui con noi e mi auguro che quello che noi andremo ad approfondire nei prossimi nelle minuti, nelle prossime ore sia di interesse a tutti quanti grazie ancora per la vostra presenza e partecipazione grazie Mauro eh, allora io lascerei Buonasera la parola a, a Nicole che ci aiuterà un pochino a moderare la serata, sarà lei che terrà un po' il ping pong tra, tra Silvia e Francesca cercando di dare appunto un bel ritmo alla cosa. Eh, buona visione, se avete delle domande eh, le teniamo in coda, quindi eh, se avete delle domande scrivetele pure nei commenti del video, eh, dopodiché noi le raggrupperemo un po' per argomento e eh, le porremo direttamente ai, ai relatori. Grazie mille Daniele. Io ringrazio innanzitutto Ipsia per questo invito e do il benvenuto a Francesca e Silvia. Eh, io sarò una comparsa, quindi darò semplicemente il testimone a chi ha da raccontarvi e partiremo con Silvia Maraone, che in questo momento vi parla da Bihac, quindi dal cantone di Una Sana che è stato il territorio che ha riempito al perlomeno in questi dieci giorni, due settimane, ITG e giornali, è la nostra stampa ma che è un territorio in realtà che è attraversato da un flusso migratorio che risale a anni fa ed è da quel punto nel contesto e del contesto che, eh, di cui parlerà Silvia. Poi passerò la parola a Francesca che invece ci parlerà eh, di che cosa accade a Queste persone in movimento e in transito quando eh, riescono ad arrivare ai confini italiani ed entrare sul nostro territorio per poi avviarsi anche verso altri paesi europei del nord. A te Silvia. Grazie a tutti, buonasera, dalla Bosnia-Herzegovina. Si è sentito parlare, probabilmente tanto in questi giorni, di rotta balcanica, anche in Italia. La rotta balcanica non è una rotta che si è venuta a creare dalla mattina alla sera in questi giorni, diciamo che siamo forse in uno dei momenti più tragici di quella che è una somma di tante storie e di tanti momenti. In realtà la rotta balcanica è una rotta migratoria terrestre che appunto porta verso l'Europa ed è una rotta che si unisce a una rotta di mare, per cui appunto noi sappiamo che verso l'Italia arriva la rotta del Mediterraneo centrale, verso la Spagna c'è la rotta del Mediterraneo occidentale e c'è questo breve tratto di mare tra la Turchia e la Grecia che è appunto la rotta del Mediterraneo orientale che va poi a unirsi a una rotta di terra che dalla Grecia risale verso eh, la Serbia e che ha avuto diverse evoluzioni come possiamo vedere nella mappa che adesso mandiamo online perché appunto è una rotta che si è dovuta adattare a quelle che sono le chiusure dei confini Intanto, come diceva anche Mauro poco fa, è la rotta che viene principalmente attraversata dalle popolazioni che si stanno spostando dal Medio Oriente e dall'Asia centro-meridionale. La rotta tra il 2014 e il 2017 è stata in particolare attraversata da maggioranze di popolazioni provenienti dalla Siria, dall'Iraq e dall'Afghanistan, per cui territori, in cui i conflitti erano nuovamente esplosi nei, in, o esacerbati ancora di più rispetto a momenti e drammi che comunque vanno avanti da decine di anni, soprattutto abbiamo in mente il conflitto della Siria ma anche la situazione appunto in Afghanistan e in Iraq mai realmente rapacificata. e appunto nel 2014 ci sono stati anni di crisi gravissime anche a livello di combattimenti e quindi di popolazione in fuga. E insieme a loro poi negli anni successivi si sono unite altre parti di popolazione provenienti per esempio come vediamo soprattutto negli ultimi anni qua in Bosnia dal Pakistan ma anche dal Bangladesh ma anche popolazione che pur di non fare la letalissima rotta del Mediterraneo centrale si spostano eh, dall'Africa soprattutto dal Nord Africa verso poi la Turchia e poi appunto risalgono la rotta in, eh, fino al 2016 prevedeva l'attraversamento dalla Grecia verso la Serbia e dalla Serbia risalire verso l'Ungheria. L'Ungheria già nel settembre 2015 aveva eretto dei reticolati, delle recinzioni, per cui era diventato impossibile dal settembre 2015 passare di là e quindi si è nuovamente spostata dalla Serbia, non si andava più verso l'Ungheria, ma verso il confine con la Croazia. È importante dire che... La rotta balcanica è una rotta in cui i passaggi erano già facilitati perché la rotta attraverso la quale si trasportavano e si trasporta ancora oggi non solo merce umana ma anche droga e armi, soprattutto dall'Afghanistan appunto. Tutto il mercato dell'oppio destinato al mercato europeo passava già attraverso questo territorio. Il 2015 è stato l'anno cosiddetto della crisi dei rifugiati perché attraverso la rotta balcanica sono passate quasi 850.000 persone. Negli anni successivi questa rotta così appunto battuta è stata ufficialmente chiusa attraverso un controverso accordo tra alcuni stati europei e la Turchia, per cui dal marzo 2016 la rotta è ufficialmente chiusa. A fronte di un pagamento, una promessa di pagamento di 6 miliardi più altri 6 possibili, eh, la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi e l'ingresso accelerato della Turchia in Europa, la Turchia dovrebbe fare da garante per quello che è il confine orientale verso l'Europa. La Turchia non è assolutamente un soggetto, un paese stabile guidato appunto da politici che non hanno particolarmente interesse a quelli che sono gli accordi e che possono appunto eh, minacciare in un certo senso gli equilibri europei anche attraverso il flusso migratorio, tant'è che appunto nel marzo 2020 prima che tutto il mondo si fermasse per la pandemia, Erdogan aveva già riaperto in un certo senso i suoi confini. Comunque sì, il risultato del balcordo marzo 2016 è che 4 milioni di persone sono in questo momento rifugiate in Turchia. I restanti si sono trovati bloccati nei Balcani, come abbiamo detto, lungo questa rotta balcanica. Più di 100.000 persone in Grecia, più di 10.000 persone in Serbia. Quando è stato impossibile per queste persone rimaste bloccate attraverso questi confini andare avanti a nord verso l'Ungheria, la rotta si è prima spostata verso la Croazia, per cui il passaggio era dal confine nord-occidentale della Serbia verso la Croazia, ma anche lì nel corso degli anni, tra il 2016 e il 2017, sono intensificati i controlli e la rotta a partire dal 2018, dalla primavera del 2018, si è spostata anche verso la Bosnia-Herzegovina. I migranti che arrivano dalla Serbia attraversano in orizzontale tutta la Bosnia-Herzegovina, arrivano nel cantone di Una Sana che si trova al confine nord-occidentale del paese, sulla vasta fascia di territorio che appunto fa da confine tra la Bosnia-Herzegovina e la Croazia. Da lì i migranti procederanno per quello che è il loro tentativo di andare verso i paesi europei, il cosiddetto game, ovvero l'attraversamento di montagne e di boschi. Che dalla Croazia e dalla Slovenia li porterà poi verso il Carso Triestino, luogo di smistamento nel quale nuovamente i flussi ripartono, questa volta eh, non più verso appunto l'Italia, che non è un paese di destinazione, ma verso altri stati come la Francia la Germania principalmente. È una rotta che nonostante appunto l'accordo politico è ancora vitale, è una rotta che solamente in Bosnia dal 2018 al 2020 ha visto passare più di 20.000 persone. Le nazionalità ve le ho già dette, per cui, appunto, Afghanistan, Pakistan, Siria, Iraq, Iran, Bangladesh, eh, Marocco, Algeria, ma anche Nepal e altri paesi dell'Africa e dintorni. È una rotta attraversata da tante donne e bambini perché è una rotta di famiglie che scappano anche dalla guerra ed è una rotta che ha anche un'alta percentuale di minori non accompagnati. Quindi, parliamo di soggetti fragili e vulnerabili che trovano nel sistema d'accoglienza dei paesi balcanici in realtà tante fragilità di cui parleremo tra poco grazie hai... <ride> brava Silvia, grazie mille il quadro direi che non poteva essere più chiaro di così questo flusso di queste persone in transito e in movimento arriva mh, e continua ad arrivare in realtà principalmente in Italia, sappiamo, eh, o dal Mediterraneo, quindi dalle coste eh, della Libia eh, verso le regioni del sud Italia, oppure eh, al confine orientale italiano, cioè a, a Trieste, tra Italia e Slovenia. Eh, cosa accade a queste persone in transito quando riescono con tutte le difficoltà del caso ad, eh, e nei mesi e negli anni di viaggio ad arrivare eh, fino nel nostro paese. Io passerei a questo punto la parola a Francesca Napoli che essendo eh, avvocata di ASG Roma ma anche attivista e, e segue singoli casi di raccontare cosa accade a queste persone nel momento in cui arrivano, quali sono e le tratti che poi vengono seguite nel nostro paese sappiamo che tanti non vogliono e, e non vogliono restare in Italia tentano di proseguire. Lascio la parola a te Francesca. Grazie Nicole. Allora io specifico che non sono avvocata dell'ASGI ma lavoro per il centro Astalli di Roma. E sì, perdonami, appunto... è stato no, un no, errore. Giusto, tranquilla, giusto per precisare io mi occupo proprio di seguire i richiedenti asilo e rifugiati nel corso della loro procedura quello che voglio specificare appunto è che la rotta balcanica interessa in teoria parzialmente l'Italia perché appunto come tu dicevi la maggior parte dei migranti che provengono dai Balcani tendono a spostarsi verso il nord Europa e questo è il loro scopo quindi io ne ho conosciuti tanti ma molto spesso, diciamo quasi sempre vengono poi in un secondo momento in Italia perché il loro percorso continua verso il nord Europa e dove vengono diniegati? Perché ehm, soprattutto Svezia, Norvegia, Danimarca, ma anche la Germania hanno un altissimo tasso di dinieghi anche per i siriani addirittura, per gli afghani tantissimo perché hanno accordi di ritorno con il paese che ritengono un paese sicuro. Quindi queste persone disperate dopo aver percorso anni di viaggio per giungere in Europa e dopo aver... Mh, per trascorso anni nei paesi dove hanno fatto domanda di asilo per esperire poi tutti i gradi di giudizio si vedono dinegati, quindi per evitare la deportazione vengono in Italia, dove invece sicuramente afghani, siriani, ottengono un riconoscimento. Quindi queste sono le persone che io incontro, ma mi è capitato anche di incontrare richiedenti asilo che una volta giunti in, Europa, in Italia eh, decidono di, di fermarsi. Però ad esempio ho seguito per molto tempo ragazzi bloccati a Gorizia da mesi e mesi perché poi vengono eh, diciamo, bloccati in questi grandi campi eh, di accoglienza con centinaia di persone e da lì non hanno, eh, diciamo passano mesi prima che la loro domanda di asilo venga eh, in qualche modo processata e che venga loro assegnata una data per l'audizione quindi io ho assistito moltissimi ragazzi che erano bloccati in questo, in questo gap e mh, quindi diciamo questo è quello che accade poi un aspetto molto importante è anche eh, l'aspetto umano diciamo io sono molto io sono un avvocato però eh, diciamo mh, cerco di guardare le persone per quella che è la loro parte eh, diciamo di essere umani che purtroppo si sta troppo tralasciando parlando di numeri, di leggi si tende a dimenticare che queste sono persone che tutti questi anni non sono soltanto Anni che rallentano le loro procedure, ma sono anni che logorano le loro personalità, le loro risorse. Poi, magari dopo, se ho la possibilità, vi parlerò di un caso che ho diciamo, trattato recentemente e che mi ha molto colpito. E quindi, diciamo, tutto questo lede i diritti, ma anche la dignità delle persone, e quindi va a scapito della loro situazione. Detto questo, diciamo, c'è un aspetto molto interessante, non so se parlarne adesso di tutta la questione eh, di eh, Trieste e di Gorizia per quanto riguarda i, i rispettivi. Prego, prego, procedi pure. Certo, Perché, diciamo, il problema è un aspetto molto è importante. Si... Appunto, quindi appunto diciamo, Il problema più grave che si è rilevato soprattutto dalla primavera è che eh, la maggior parte dei richiedenti asilo che provenivano dalla rotta balcanica e giungevano in Italia, Trieste e a Gorizia, venivano eh, respinti, eh, riammessi direttamente in Slovenia in virtù di un accordo del 1996, quindi un accordo molto datato, e da lì in automatico passavano la Croazia e si ritrovavano in Bosnia nel giro di 48 ore. Quindi questo, ehm, questa dinamica eh, andava a ledere eh, ovviamente i loro diritti perché una persona al momento in cui giunge in un paese ha il diritto di presentare domanda di asilo. Per fare questo deve essere naturalmente informata. Quindi è vero che la maggior parte delle persone che giungono in Italia attraverso quella rotta tendono ad andare eh, verso il nord Europa, però è anche vero che se eh, informate del rischio di essere riammesse e poi respinte al di fuori dell'Unione Europea quindi in Bosnia, Probabilmente queste persone farebbero domanda d'asilo. Inoltre, ci sono moltissime prove del fatto che anche i richiedenti asilo, quindi persone che avevano presentato domanda d'asilo, sono stati riammessi. Di conseguenza diciamo, ci sono una serie di violazioni eh, molto gravi che si compiono lungo, lungo la rotta balcanica che non, soltano, non riguardano soltanto i paesi extraeuropei come la Bosnia, ma i paesi europei come la Croazia dove viene esercitata una violenza inenarrabile nei confronti dei richiedenti asilo rifugiati. Io ho ascoltato delle storie incredibili di persone che hanno visto cadaveri lungo la rotta che dovevano nascondersi dai cani, dovevano nascondersi dalla polizia. Quindi non solo in Bosnia, non solo in Croazia, ma anche l'Italia fa parte di questa catena di morte e diciamo senza neanche nasconderlo più di tanto perché diciamo, è un qualcosa che viene anche dichiarato apertamente dai nostri politici. Eh, proprio ieri il ministro eh, dell'interno eh, ha eh, dichiarato che eh, diciamo non era un problema questa cosa e che eh, in base a questo accordo con la Slovenia si rispetta la legge, nonostante in realtà ci siano delle fonti primarie, come appunto la Convenzione di Ginevra e quindi eh, la, il diritto a chiedere l'asilo, la Convenzione Europea dei Diritti Umani che tutela ciascun essere umano da trattamenti disumani e degradanti. E quello che avviene lungo la rotta balcanica cos'è se non un trattamento disumano e degradante? Quindi queste norme sono di primaria importanza rispetto ad un accordo tra due paesi che invece ha la priorità e quindi le persone si ritrovano nel giro di 48 ore al di fuori del nostro paese senza la possibilità di domandare asilo e quindi dovendo riprovare, riprovare ci sono persone che provano decine di volte a raggiungere l'Europa e vengono respinte. e insomma questo è quanto. Sì, per dare una nota al pubblico, eh, quello di cui Francesca ha parlato rispetto ai eh, respingimenti italiani al confine tra Italia e Slovenia, ieri la ministra Lamorgese ha risposto in diretta in Parlamento a una interrogazione, l'ultima posta dal deputa, da Palazzotto, l'onorevole Palazzotto il 28 dicembre, ma la prima fu posta già nel luglio del dell'anno scorso, è eh, su appunto queste riammissioni che vengono chiamate riammissioni informali in base a questo accordo bilaterale tra Italia e Slovenia che oltretutto è datato 1996 e che non è mai stato utilizzato eh, molto in realtà dall'inizio dell'anno scorso. Vi do solo un dato che nel solo tra gennaio e metà novembre del 2020 eh, queste riammissioni eh, sono state 1240 e cioè un aumento del 420% rispetto ai numeri del 2019 la, la questione è che queste persone, a queste, non è in questo momento non è stato dato possibile eh, accedere agli atti pubblici, ai deputati che a, ne hanno fatto richiesta eh, per controllare se effettivamente a queste persone era stato dato il diritto di essere informati sui loro diritti sul territorio italiano, con tanto di traduttore e di mediatore. Ehm, aver consegnato loro quindi un documento ufficiale di quello che stava accadendo. Questo ancora non, eh, non è stato ottenuto dai deputati, ma si procede e si chiede comunque di indagare. Passo a questo punto, ripasso la parola a, a Silvia perché vorrei che eh, raccontasse di quello che è dell'attualità. Mm, un'attualità che in realtà come dire, è un'attualità per il pubblico italiano di queste due settimane, ma che... Eh, non è un'attualità per chi opera sul campo o per chi eh, si informa di ciò che accade su questa rotta da 5-6 anni. Cosa accade nel cantone una sana, soprattutto nell'area di Bichace, cosa è successo all'IPA e qual è la situazione oggi di queste persone? Grazie. Sì, diciamo che appunto prima abbiamo parlato della risposta dell'Europa a questo grande flusso migratorio con un accordo che è appunto questo accordo del 2016 che ha visto bloccare le persone lungo questa rotta, ma evidentemente queste persone che si trovavano in transito e che si trovano ancora in transito lungo i paesi della rotta balcanica hanno dovuto trovare alloggio da qualche parte, e per cui dopo i primi momenti di crisi, per cui ci sono stati i campi informali al confine tra la Grecia e la Macedonia nel 2016, o le barracks a Belgrado nel, nell'inverno del 2017. Ecco, diciamo che. Ehm, scusate, sì, ci, ci sono? Voi mi vedete? Mi sentite? No, ti sei, sei bellissima con un, il tuo solito secchio che utilizzi nel campo Grazie. in cui ho operate. Sono scusatemi. Sì, ci sei. Eh, dicevo che appunto si sono venuti a creare questi. Eh, campi informali come vengono chiamati al confine tra la Grecia e la Macedonia, eh, nel centro della Serbia e appunto anche nella primavera del 2018 sul, nel cantone di Una Sana, nelle cittadine di Biha e Cevelica Claduscia, ma appunto ci sono state delle risposte poi per poter garantire delle condizioni minime di accoglienza alle persone in transito e quindi l'europa ha cominciato a costruire e investire in centri di transito e centri di accoglienza campi profughi li potremmo chiamare così ehm questi campi profughi vengono amministrati per esempio in Grecia e in Serbia dal governo con fondi europei, mentre in Bosnia e Herzegovina quando si è scatenata la crisi migratoria della primavera del 2018, il governo bosniaco non è stato in grado di rispondere con prontezza all'emergenza umanitaria, lo hanno fatto i cittadini della Bosnia ma non lo hanno fatto le istituzioni bosniache e quindi in base comunque ad accordi tra le organizzazioni internazionali e lo Stato bosniaco stesso e l'Unione Europea, IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ha aperto in sequenza nel corso di questi anni dei campi profughi, che come potete vedere eh, nella mappa sono diffusi in realtà solamente in due regioni. Ci sono due campi profughi qua in Bosnia-Herzegovina e che si trovano nella Bosnia centrale vicino a Sarajevo, sono il campo di Daniele Lamappa, nel campo di Ushiva e di Blasioe, che sono un campo per famiglie e un campo per single men, e poi ci sono due eh, campi per famiglie vicino a Biac, che sono il campo di Borici e il campo di Sedra, e poi c'erano due campi per single men, che sono il Miral e il Biral, nel cantone di Unasana, vicino uno a Cladusha e uno a Biac. E dall'aprile del 2020 era stato aperto sempre nel cantone di Unasana a 30 km dalla città di Biac, un campo di emergenza che è stato costruito per eh, accogliere i migranti che durante l'epidemia di Covid, durante la pandemia e quindi il lockdown che anche la Bosnia-Herzegovina ha fatto, eh, ha creato questo campo per le persone che si trovavano fuori dagli altri campi, che erano appunto in lockdown. Chiudi pure la mappa, questo campo si chiama l'IPA e si trova appunto a 30 km dalla città era un campo di quattro tendoni refrettorio con una capacità di accoglienza di circa mille posti quattro te tendoni dormitorio con una capacità di accoglienza di circa mille posti un tendone refettorio e dei bagni chimici questo, bagno, questo campo non è mai stato adattato per quelli che sarebbero stati bisogni dell'inverno, tant'è che l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sin dall'allestimento di, di questo campo di tende provvisorio aveva fatto richiesta al governo bosniaco di preparare gli allacci elettrici e idrici per poter poi impiantare i container e renderlo un campo più vivibile per quelle che sarebbero state poi le condizioni invernali questi allacci non sono mai stati fatti e quindi nell'autunno del 2020 IOM ha replicato la necessità che il campo venisse preparato per l'inverno ma la risposta del cantone di Sala del comune di Bia c'è stata quella di chiudere il campo per single men di Bira che si trovava nella cittadina di Biace e portare 1500 persone quindi a Lipa anziché il numero di 1000 che era la capacità massima. Eh, I mesi sono passati, i solleciti da parte di AOM sono arrivati in tutti i modi affinché il campo di Lipa, che non era stato attrezzato per l'inverno, venisse chiuso e venisse riaperto il Bira. Ma la risposta del comune di Biace e del cantone di Nassana Sana è sempre stata quella di non voler riaprire il Bira perché il bira è questo campo all un, allestito all'interno di una fabbrica di frigoriferi all'interno del quale sono stati messi tendoni e container che ospitava fino a 1500 persone, ma che si trova nella cittadina di Biac. Vi ho detto che all'inizio della crisi migratoria la popolazione di Biac aiutava i migranti in transito con gesti di solidarietà, portando cibo, aiuti, accogliendo le persone in casa, il sentimento anti-migranti, si è invece è andato a rifondere nel corso di questi due anni e si è arrivati allo stallo politico di oggi il commissario per i diritti umani dell'unione europea dunia miatovic in più lettere ha indicato alla bosnia e zegovina quali sarebbero stati i passi fondamentali da fare che fondamentalmente riportavano a riportare le persone al campo di bira e garantire dignità e accoglienza decente alle persone in transito la stessa cosa ha fatto la Commissione europea più volte, richiedendo che il governo bosniaco sollecitasse la riapertura del Bira. Tutto questo non è stato fatto. IOM, nella data del 23 dicembre 2020, ha deciso di chiudere il campo e di ritirarsi da dall'IPA perché non voleva essere complice di un disastro umanitario annunciato. Ritirandosi IOM il 23 dicembre, lo stesso giorno, la mattina, durante le operazioni di sgombero e chiusura del campo, i tendoni hanno preso fuoco e da quel momento, quindi dal 23 dicembre 2020, circa 1500 persone si sono ritrovate senza protezione, senza un luogo dove stare. Di queste 1500, quasi 500 sono andate lo stesso giorno, nei giorni successivi, verso Sarajevo o verso Biac, dove si sono rifugiate in squat, vecchie fabbriche, delle giacigli ricavati nelle case abbandonate, campi nei boschi, accampamenti di fortuna nei boschi, circa 900 si sono invece ritrovate nell'ex campo di Lipa, tra le rovine del campo di Lipa, dove hanno vissuto e dove tuttora stanno vivendo. C'è stato ovviamente un lungo rimpallo di responsabilità rispetto agli episodi e a quello che è accaduto, ma appunto nonostante le ennesime richieste e anche la delibera a un certo punto del Consiglio dei Ministri della Bosnia di di riaprire il Bira, il campo Bira, che è ancora attrezzato per accogliere queste persone, si trova chiuso. Con un picchetto di persone, la popolazione libia si ritrova tutti i giorni davanti al campo di Bira per protestare contro la sua apertura. Quello che è successo è che queste persone che si trovavano tra i resti di Lipa vagano nei boschi e vagano all'interno di queste tende bruciate eh, cercando di ricavare riparo attraverso delle piccole costruzioni che loro stessi fanno, per cui appunto hanno smontato i container delle organizzazioni e anche i container gabinetto hanno smontato le porte e dormono dentro questi vecchi container che prima erano utilizzati come uffici delle organizzazioni o i gabinetti che c'erano nel campo, Dormono nel. hanno tagliato la tela cerata del tendone refettorio che era rimasto l'unico non bruciato appunto il dicembre 2020 e hanno creato delle piccole tende, dei piccoli ripari, delle capannette e si accendono i fuochi. Per cui appunto ci è voluto un po' di tempo prima che si creasse un meccanismo di emergenza che ha visto l'esercito bosniaco ingaggiato nell'allestimento di un campo di tende militari. Adesso sono più di 20 le tende militari che ospitano circa 600 persone in questo momento. Oggi sono arrivati ad avere una capacità di ospitare 600 persone in tendoni su cui sono stati messi, in cui sono stati messi dei pavimenti di legno e delle brandine in cui le persone possono dormire, tra le due e le 300 persone dormono ancora in questi rifugi. Il dramma di Lipa è dato dal fatto che non c'è l'acqua, non c'era già prima, quando IOM si è ritirato l'acqua Lipa veniva portata con le cisterne, vi ricordate che ho detto che il campo non era stato allacciato agli impianti elettrici idrici, L'acqua veniva portata con le cisterne e l'elettricità veniva eh, rilasciata attraverso i generatori a carburante che aveva installato IOM. Quindi oggi abbiamo l'IPA 2.0, come lo chiamo io, in cui abbiamo queste tende montate con delle tendine un po' improvvisate nei resti di l'IPA e nei boschi intorno all'IPA e le persone che eh, vengono nutrite dalla Croce Rossa, che porta i pasti una volta al giorno, e che si scaldano con la legna che Ipsia, con la carita, sta acquistando e portando su appunto al campo. L'acqua viene portata anche in questo caso dalla Croce Rossa, non ci sono i servizi, i servizi igienici, non ci sono i bagni, queste persone non si possono lavare, si lavano nella neve, c'è un vecchio pozzo da cui prendono l'acqua per come riescono e ovviamente devono fare i loro bisogni nei boschi, eh, tra i cespugli. Tra l'altro in un territorio che è ancora anche minato perché è una zona di confine tra la Repubblica Serska e la parte della Federazione Bosnia in cui si era combattuto, per cui appunto ci sono ancora dei campi minati anche nei pressi. Quindi è un disastro umanitario annunciato che non ha uno scenario a breve termine in avanti, questa situazione di emergenza diciamo così andrà avanti ancora per almeno un mese, un mese e mezzo, Bira probabilmente non riaprirà nonostante in questo momento ci siano... Eh, parecchi centimetri di neve, temperature anche sotto lo zero, oggi eravamo a meno 10 per esempio e, e probabilmente questo campo verrà riallestito per cui l'impegno del governo bosniaco è effettivamente quello di rifare o di fare da zero questi benedetti impianti idrici ed elettrici e allestire una strada perché anche la strada per andare a lì a questo altopiano è impraticabile con mezzi normali e da quel momento in poi il campo è stato già proclamato campo temporaneo di accoglienza per cui verrà, è passato da Emergency Tent Camp a Temporary Reception Center e verrà riconsegnato ad IOM che attraverso fondi dell'Unione Europea che ha gestito fino ad ora quasi 80 milioni di euro, sono stati erogati dall'Europa e sono stati dati ad IOM per gestire i campi dal 2018 ad oggi e verranno appunto allestiti i famosi container che dovevano essere parte del piano originale. Quindi ci sono ancora persone in condizioni disastrose e lo stallo politico è ancora abbastanza teso. Ecco, diciamo che sicuramente non è il momento più facile nella storia dei rapporti tra l'Europa e la Bosnia e Herzegovina. È una lotta tra Davide e Golia, in cui, appunto, il piccolo comune di Bia c'è cioè il cantone Luna Sana. Tiene in stallo lo Stato bosniaco, il governo centrale e appunto l'Europa. Io vorrei fare solo un'aggiunta, visto che sono arrivati giustamente uh, dei commenti su Facebook e eh, un chiarimento. La parola usata da me su, il, su ciò che accade al confine tra Italia e Slovenia è la parola usata tecnicamente, cioè quella delle riammissioni informali. In realtà sono dei veri e propri respingimenti, ha ragione Antonio Di Capua. E eh, i, questi accordi bilaterali esistono, esistono, ma esistono anche tra gli stessi paesi della, della rotta, quindi ad esempio anche tra Slovenia e Croazia, tra Croazia e Bosnia-Herzegovina. La questione è che l'esistenza di questi accordi eh, non deve permettere che vengano violati i diritti fondamentali. Uno, ma ne cito solo uno per non entrare in questioni tecniche, è che chi entra in Italia ha diritto che singolarmente venga preso il suo caso eh, in, in considerazione, e che quindi venga, e, non, e le riammissioni non possono eh, assolutamente essere fatte eh, in gruppo, cioè su base cap capite, collettiva, per farvi un esempio. Comunque di questo sapremo quando finalmente potremo accedere a tutti i documenti di chi ha gestito questi eh, respingimenti. Eh, vorrei dire visto che si è parlato della rotta e delle condizioni in cui queste persone poi arrivano psicologiche ma anche fisiche e Francesca ci racconterà di alcuni casi di persone che lei ha conosciuto e conosce personalmente rispetto alle violenze che vengono perpetrate soprattutto al confine tra Slovenia e Croazia cioè sul territorio croato sia quando vengono eh, ributtati indietro dall'Italia a catena e poi per tornare di nuovo in Bosnia, sia quando passano l'andata dalla Bosnia alla Croazia. Eh, denunce che vengono, eh, violazioni con tanto di documentazione che vengono raccolte ormai da più di due anni da realtà locali, eh, sia in Croazia che in Slovenia che in Bosnia, sia internazionali come Amnesty International. E voglio sentarvi un dato positivo, speriamo che anche l'esito lo sia, e cioè che Amnesty International, proprio eh, nel novembre, ha presentato all'Ombudsman europeo la richiesta di un'indagine a carico della Commissione. Sulla, ehm, sul lavoro della Commissione rispetto a ciò che accade in Croazia e soprattutto sul perché la Commissione non ha controllato dove e come sono stati utilizzati i fondi europei eh, e da un dato, dal 2017 la Croazia ha beneficiato di oltre 108 milioni di euro del fondo asilo, migrazione e integrazione e poi altri circa 23 milioni di euro dei fondi di emergenza destinati all'assistenza e sul perché eh, la Commissione non abbia indagato Appunto, Su queste eh, violenze. Altro, oltretutto in alcuni casi ultimamente si parla dai, da, dalle testimonianze raccolte anche dal Border eh, Monitoring Violence eh, Network di vera tortura. Passo la parola a Francesca e ti chiedo... Eh, di raccontare che cosa eh, tu eh, non solo da avvocata ma anche da cittadina eh, e volontaria attivista ehm, se puoi raccontarci di casi di alcune persone, storie di alcune persone con cui tu hai a che fare, che conosci e che assisti e soprattutto anche come eh, tu personalmente riesci a, a vivere questo rapporto e, e come poi, poi riesci a elaborarlo. Credo che anche questo visto anche dall'altra dall parte della della barriera sia interessante grazie allora guarda proprio oggi eh, è venuto da me a sportello legale un signore afgano eh, il quale voleva che io lo aiutassi a fissare la data della commissione e lo assistessi nel corso del colloquio e questo, questo signore era visibilmente agitato e ehm, parlando un pochino è venuto fuori che questo signore è in Europa da sette anni più un anno che ha impiegato per percorrere la rotta balcanica quindi un susseguirsi di paesi che dall'Afghanistan l'ha portato eh, in, in, in Pakistan, in, Afghanistan, in Pakistan, in Iran, in Turchia, in Grecia e da lì per i Balcani quindi immaginate già la stanchezza dopo tutto quello che abbiamo sentito tutto quello che accade appunto lungo le rotte, nascondersi la polizia riesce ad arrivare in Germania e lì è stato diniegato. Per cinque anni è rimasto lì cercando di appellarsi. Nel frattempo si è costruito di nuovo una vita ed aveva la moglie in Afghanistan, lui era un poliziotto, aveva anche un alto grado e per colpa dei talebani è dovuto fuggire. E nel corso del viaggio ha perso la moglie, mi ha raccontato attraverso una frontiera, li hanno separati in due macchine perché appunto poi questi viaggi a, a, avvengono attraverso molteplici eh, mezzi di trasporto, quindi eh, camminano autobus nascosti nelle macchine, nelle barche, e quindi alla frontiera lui ha perso la moglie, quindi non ha avuto più notizie della moglie fino a mh, parecchi anni dopo dove è riuscito eh, a tornare in contatto con questa moglie. La quale ha tentato il suicidio due volte, la moglie era una professoressa e lui mi ha raccontato che è dovuto poi scappare dalla Germania perché volevano deportarlo in Afghanistan ed è giunto in Italia e ora è qui da due anni perché nel momento in cui tu giungi in un paese europeo e presenti domanda di asilo come è avvenuto a lui in Germania, se successivamente arrivi in Italia e presenti nuovamente domanda di asilo, scatta il regolamento Dublino, il regolamento secondo il quale la competenza è del primo paese che eh, diciamo, ti ha appunto segnalato o dove tu hai appunto già eh, espletato la tua procedura di asilo e quindi tu non puoi nuovamente presentare domanda di asilo. Di conseguenza si attiva tutto un procedimento per trasferire la persona nel suo caso in Germania. Quindi lui ha fatto ricorso, è riuscito a vincere il ricorso e ora dopo due anni deve ehm, fissare la commissione. È stato eh, convocato in commissione a dicembre, non c'era il mediatore e quindi lo hanno rimandato. E lui è venuto da me disperato. E quindi mentre e mi raccontava questa storia e mi parlava della moglie che due volte ha tentato il suicidio, mi ha mostrato le foto di questa donna eh, di cui eh, ormai non resta che un corpo disteso sul letto, questo mi ha mostrato, lui mi diceva che era una professoressa e io ero un, un poliziotto, quindi delle vite devastate eh, dai confini, dalle frontiere, dalle burocrazie, eppure lo sappiamo tutti che l'Afghanistan è un paese in guerra, credo che sia il paese più mortale di tutti i paesi con dei conflitti attivi. Cioè come è possibile che venga considerato un paese sicuro e come è possibile che un rifugiato a tutti gli effetti dall'Afghanistan ci debba impiegare sette anni per avere un riconoscimento e ad oggi ancora non ce l'ha. E lui mi diceva io sono matto, continuavo a dire ora sono matto perché ovviamente è sotto cura psichiatrica come la moglie e lui mi diceva io ora non posso più costruirmi una vita e questo non si considera, per questo è questo che a me fa tantissima rabbia e come affronto queste cose, non le affronto perché credo che... Ehm credo che soffrire fa parte del continuare a vedere queste persone come esseri umani, perché se ci mettiamo poi la maschera del cinismo, smettiamo di vedere le persone, smettiamo anche di avere quella forza che ci porta a lottare, a non stancarci e continuare ad andare avanti, perché potevo essere io, cioè è solo fortuna perché io non sia capitata, non sia nata in Afghanistan, ma sia nata in Italia con tutti gli agi e tutti i diritti che noi diamo per scontati, ma non lo sono. Quindi diciamo come lui tantissime persone, eh, come diceva Silvia, la rotta balcanica attraversata da moltissimi minori, quindi ragazzini giovanissimi che si trovano a vivere delle vere e proprie, dei veri e propri inferni. E, che, e, e, e questo ricostruire poi un equilibrio eh, e anche una fiducia nell'umanità è difficile. E questo diciamo fa rabbia perché comunque ehm, poi queste persone restano qui, perché per quanto eh, si cerchi di respingerle, si cerchi di rimandarle indietro, ma comunque gravitano in Europa, diventano nostri... Eh... Con cittadini, se vogliamo, persone che noi abbiamo devastato, persone che potrebbero essere risorse, potrebbero essere un, un, un valore aggiunto per un continente vecchio come l'Europa diventano invece dei brandelli umani perché quando tu ci metti sette anni per avere un documento, che cosa resta di te della speranza, della voglia dopo aver già vissuto una persecuzione del tuo paese, dove essere già scampato alla morte, alla guerra quindi diciamo io questo ci tengo tantissimo a trasmetterlo perché se ne parla poco, perché si parla di, di numeri, si parla di problemi, si parla di politica, no? si parla di esseri umani, di storie che ci camminano accanto come degli zombie e noi non sappiamo quando queste persone aprono la bocca che cosa esce. Io dopo dieci anni che faccio questo lavoro mi stupisco ancora perché mi domando come è possibile che stiano ancora in piedi quanta resilienza c'è in un essere umano che gli consente di continuare ad andare io resto sempre stupita, mi commuove e sento proprio l'esigenza di condividere questo al di là del fare cioè io credo che la condivisione di queste esperienze umane sia vitale perché purtroppo non è dato spazio sui media a tutto questo. Ecco Francesca, io ti anticipo in realtà, anticipiamo la domanda che ti avrei fatto alla fine, visto che hai citato i media e quindi hai citato l'informazione e eh, la comunicazione. Ti chiederei di raccontare, visto che eh, tu, tu hai, sei molto seguita soprattutto su Instagram, eh, quindi diciamo influenzi un'opinione pubblica, e non solo, ma lo dico apertamente, ha aiutato moltissimo in queste ultime settimane anche Ipsia, la raccolta fondi eh, fondi che poi vengono utilizzati lì sul territorio proprio per queste non solo queste emergenze di queste settimane ma sul lungo periodo per i bisogni di queste persone in transito ti chiedo rispetto a, a questo tuo chiamiamolo lavoro di comunicazione e informazione ehm, e eh, collegato al tema migrazioni, quindi non solo in queste settimane, ma sul lungo, te sul lungo periodo, quali sono le reazioni, quali le risposte. Se eh, hai visto dei cambiamenti in positivo, perché, ahimè, quello che passa eh, eh, è che questo tema mh, è assolutamente intoccabile, o viene strumentalizzato politicamente, o non viene raccontato in realtà per quello che è realmente, anche solo tornando ai numeri, per i numeri di persone senza cittadinanza italiana dico eh, che vivono nel nostro paese o che transitano nel nostro paese grazie allora sì io ho aperto una pagina instagram appunto circa un anno e mezzo fa qualcosina in più proprio per questo perché avevo un malessere cioè io facevo lavoravo quindi facevo nella pratica ma mi sembrava non, non bastasse perché accendevo la televisione o parlavo con le persone e non c'era un, una consapevolezza di quello che avveniva, poi diciamo nel 2018 eh, siamo arrivati forse nel punto più basso della storia eh, italiana per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione, quindi ho sentito proprio un dovere e così ho aperto questa pagina che poi mi ha sorpreso moltissimo perché ha avuto un grandissimo riscontro nonostante la tematica sia particolari di nicchia, comunque tante persone hanno cominciato a seguire la mia pagina nonostante poi Instagram sia un social di, di evasione, di divertimento perché evidentemente c'è un grande bisogno di ottenere informazioni, informazioni trasparenti non politicamente orientate documentate eh, che avessero un riscontro nei fatti ma soprattutto che avessero come eh, linea comune le persone, perché ogni volta che parlo non solo delle storie che io personalmente conosco, ma anche quando vado a raccontare quello che avviene, ad esempio come ho raccontato la tragedia di Lipo, ho cercato di, farla, eh, di farlo raccontando le persone, ehm, trasmettendo il loro disagio, eh, il, il loro malessere, e, e così insomma, cercando di far empatizzare, con il, di far empatizzare il pubblico con la, la situazione. E mi sono resa conto che questo è molto importante perché ti sveglia quel lato umano che tendiamo a mettere da parte perché a volte purtroppo l'impotenza ci fa venire voglia di cancellare tutto, di mettere tutto da parte perché tanto non c'è nulla da fare. Quindi... Che mi applico a fare? Invece non è così, perché noi possiamo fare tantissimo, perché l'unione fa la forza e non è una sciocchezza, l'abbiamo visto anche con questa cosa di, di Vipa, perché comunque le persone mi chiedevano che cosa possiamo fare, che cosa possiamo fare. Io mi sono messa alla ricerca di un'associazione, non vi conoscevo, non conoscevo Ipsia, ma ho fatto un poco di, di ricerche ed effettivamente mi sembrava la più seria, la più affidabile, la più... Ehm, la più attiva sul, sul territorio e così ho contattato Silvia, ci siamo parlate ed effettivamente ho avuto un grandissimo riscontro perché le persone volevano donare anche ieri mi continuano a chiedere come possiamo donare perché le persone vogliono contribuire quello che servirebbe è una ricetta eh, perché purtroppo tra eh, le persone con delle, degli orientamenti irreversibili e quelli invece che hanno delle idee certe, c'è cioè un'enorme zona grigia di persone che non sanno, non conoscono, non riescono a farsi una posizione perché non hanno gli strumenti. Ed è su questi che dobbiamo incidere, perché sono persone che hanno voglia di capire e che una volta che si sono fatte un'idea chiara hanno voglia anche di, di schierarsi e di agire. E quindi diciamo le raccolte fondi, le campagne eh, di raccolte firme, eccetera, sono fondamentali e io offro la mia pagina per fare questo. Quindi... E quindi... Grazie. Quindi grazie. Grazie, grazie a te, grazie. Eh, sarebbe molto bello anche parlare della, della solidarietà che c'è in Italia, in realtà, nel silenzio. Della... Esatto. Ma Posso dire una cosa, sì. una piccola cosa. Il problema è che purtroppo io mi sono resa conto di questo e per questo ho aperto questa pagina Instagram perché troppo spesso ci parliamo addosso rimaniamo chiusi nei nostri circoletti quindi si parla di migranti di rifugiati, sempre tra le stesse associazioni sempre con lo stesso pubblico io ho scelto Instagram perché c'è tutto un altro pubblico di persone che non hanno nessuna idea persone giovanissime ma che vogliono informarsi ma non sanno neanche dove andarsi a informare perché purtroppo anche l'informazione diventa un frutto di conoscenza perché tu ti informi se sai dove andarti ad informare quindi io credo che questo dovrebbe essere, diciamo, un qualcosina che tutti noi che operiamo nel settore dovremmo provare a fare, cioè andare un passetto al di là del nostro mondo e spingerci per informare. Grazie. Grazie a te. Io adesso passerei la parola per un'ultima domanda a Silvia. Prima vorrei ringraziare eh, colui che ci sta ascoltando, Beppe Ungari, che ci ha mandato un complimento. Cioè, siete di una bravura e chiarezza rare, grazie davvero. Ringraziamo eh, te per, eh, il fatto che ci, per seguirci. A Silvia invece chiedo, visto che si è parlato di solidarietà e di attività eh, sul territorio in Bosnia, eh, viene fatta anche da tanti volontari, anche da singoli cittadini locali bosniaci. Um, abbiamo, a proposito di solidarietà, abbiamo in questi giorni anche noi in osservatore Balcani-Caucaso, che non siamo solo testata giornalistica, ma anche centro servizi, centro studi, quindi sono state... Eh, subissati di telefonate e di mail che cosa posso fare? Ecco se tu Silvia ci dai un quadro di come operate quali sono le difficoltà e anche la criminalizzazione della solidarietà che avviene lì come avviene anche in altri paesi europei ma in contesti di tensione come quelli di questi giorni in Bosnia, dove le questioni politiche si intrecciano con questa emergenza, eh, direi che è molto interessante eh, raccontarlo. Allora, andrò fuori tema ovviamente, però grazie. Allora, prima di tutto io vorrei dire una cosa, che sono molto contenta che siamo riusciti a mettere in piedi anche in fretta questo incontro di cui secondo me c'era bisogno. E sono contentissima di non conoscere Francesca, nel senso che io e Francesca non ci conosciamo, però appunto attraverso, questo per dare un po' un'idea della potenza che volendo potremmo tutti quanti avere, che si rallaccia in un certo senso molto più ampio a quello che mai chiesto, che Francesca ci ha trovato attraverso contatti comuni eccetera, ci siamo scritte un po' via Whatsapp, mentre io ero in Bosnia e lei era a Napoli, a Roma, non so neanche dove sta in questo momento, e poi lei appunto ha iniziato ad animare la sua pagina Instagram raccontando prima di tutto che cos'era Rotta Balcanica, che secondo me è una delle parti più importanti, il racconto, la narrazione, avvicinare certi temi a quante più persone possibile, poi dando anche tante gambe alla nostra campagna, per cui appunto siamo contenti che tu ci abbia scelto e ti eh, ringraziamo anche perché stai continuando il lavoro di, di racconto. E inoltre vorrei anche dire che lo stimolo che mi ha dato il tuo lavoro su Instagram, diciamo così, questa tua. Io ti chiamo quando parlo di te l'influencer umanitaria, sappilo? Ecco, per cui appunto ci hai talmente tanto, mi hai talmente tanto intrippata che ho dato mandato, perché io non ce la farei, a tre volontari che sono in Italia di seguire e rianimare la pagina di Bosnia, perché è un modo per andare avanti, raccontare, uscire dalle cerchie e connettersi che va oltre gli strumenti magari anche più classici, ecco. E che cosa facciamo noi con i contributi che ci arrivano e che ancora si stanno raccogliendo? L'abbiamo detto, Ipsia con la Caritas lavora lungo la rotta balcanica già da prima, dal 2016, siamo attivi con progetti di vario tipo e dal 2017 abbiamo dato vita a un intervento che è l'intervento cosiddetto del social café. Eh, tu hai parlato di persone che arrivano svuotate, di persone che arrivano con gravi disagi psichici, di persone che hanno subito eh, traumi, Traumi dal loro paese d'origine e traumi nel loro viaggio di transito, nel loro percorso di avvicinamento e traumi al loro arrivo, di cui nessuno si fa carico. Troviamo persone svuotate, troviamo persone costrette a vivere in campi sovraffollati, sporchi, senza la privacy, in cui si subiscono anche violenze e in cui appunto si va a perdere la propria dignità. E allora abbiamo cercato di creare un luogo di dignità, di bellezza, perché abbiamo creato degli spazi che si chiamano social café, che sono appunto dei luoghi all'interno dei campi che potrebbero essere l'equivalente dei circolini, no? per cui il circolo sociale che però si trova in un campo profughi in Serbia o un campo profughi in Bosnia ed è un luogo nel quale i volontari non sono solamente italiani o bosniaci o serbi ma anche i migranti stessi che quindi si attivano che vanno oltre la vita di attesa e di limbo che c'è invece all'interno di un campo profughi. diventano di nuovo padroni della propria vita, hanno una funzione, hanno un ruolo sociale, eh, per cui c'è un coinvolgimento, è un luogo aperto a tutti, indipendentemente... Se hai la card o se non hai l'ID card, se sei del Marocco, se sei dell'Iran, se sei dell'Afghanistan, se sei un bambino, un minore, una donna, un uomo, no? Quindi queste persone vengono sempre categorizzate. Per noi sono Ahmed, Nilab, Nakib, Mohammed, Fatima o chi per lei o chi per lui, indipendentemente. E poi appunto cerchiamo di rendere dei luoghi gradevoli in cui spendere il tempo, in cui passare quelle poche ore dimenticandosi di essere invece bloccati. Lungo la rotta balcanica, all'interno di questo percorso migratorio terribile che stanno facendo da anni, in questi luoghi distribuiamo il tè in particolare. Quindi, sia in Serbia che in Bosnia abbiamo quattro social caffè, anzi tre perché uno è finito insieme al Bira e a Lipa, Ma speriamo di riprendere settimana prossima con la distribuzione del tè caldo anche nella tendopoli di Lipa. E appunto, al di là delle attività del social caffè, quelli che sono interventi psicosociali nei quali, appunto, accogliamo anche volontari italiani organizziamo campi estivi eh, a parte durante il periodo del covid appunto ci è stato impossibile durante la pandemia avere volontari dall'estero eh, organizziamo campi estivi o campi invernali insieme ai progetti di PSIA di Caritas Ambrosiana, ospitiamo servizi civili, ci sono quattro posizioni aperte in Bosnia-Herzegovina insieme alla Caritas adesso per il nuovo bando del servizio civile universale per l'estero che sta, appunto, che è stato aperto un mesetto fa e poi appunto adesso ci troviamo a fronteggiare l'emergenza per cui se prima a Lipa andavamo a distribuire il tè a fare la socializzazione, l'aggregazione, la ricreazione con i ragazzi oggi stiamo affiancando la Croce Rossa nel lavoro di distribuzione quotidiano del cibo ma anche stiamo acquistando tonnellate, quintalate di legna che i ragazzi usano per accendere i fuochi, per scaldarsi e per cucinare stiamo probabilmente a breve per allestire una parte di refettorio dove i ragazzi possono stare seduti perché in questo momento ci sono solo le tende dormitorio ma non c'è un riparo per queste persone in questo altopiano. Stiamo acquistando vestiario, scarpe, giacche invernali e quanto serve per proteggere, kit igienici, sanitari, eh, piccoli presidi di pronto soccorso. Per cui attraverso i fondi che tutte le realtà che collaborano nel progetto eh, lungo la rotta balcanica, che sia Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana, abbiamo attivato le raccolte fondi che sono destinate appunto a quelle che sono le attività eh, emergenziali di Lipa, ma anche a tutto quello che non è l'emergenza. Per cui, appunto, sentiamo parlare adesso tanto di Bosnia e Zegovina e di rotta, ma l'emergenza c'è da quattro anni, va avanti e andrà avanti ancora. Quando Lipa uscirà dai riflettori, dal mainstream e dagli schermi, Lipa ci sarà ancora e migliaia di persone saranno ancora in viaggio. Per cui è necessario continuare a lavorare in questi contesti così fragili in cui appunto la solidarietà è vietata nel cantone Luna Sana è di distribuire gli aiuti alle persone fuori dai campi con il pretesto del covid per evitare assembramenti ai volontari è stato vietato distribuire cibo e vestiti fuori dai campi e le persone che fanno gesti di solidarietà sono spesso additate appunto come criminali lo fanno comunque, sono in particolare donne hanno ricevuto minacce di morte, sono state ingiustamente segnalate alla polizia più e più volte, arrivano ispezioni nelle loro case. Ma la solidarietà non finisce mai. È un fiume magari sotterraneo, in questo momento è un fiume carsico per cui è sotto, ma c'è, e speriamo che invece diventi un fiume in piena e che prenda la giusta potenza per andare appunto. A incidere su questi territori per aiutare queste persone senza più essere abitati come noi criminali quando i criminali sono ben altri. Io adesso, eh, visto ci sono alcune domande dei, uh, di chi ci sta seguendo, eh, vorrei rispondere io, se mi permettete, a Sabina Gambini che uh, si chiede come la, come la Ministra dell'Interno la Morgese si possa permettere di rispondere così. Io ehm, leggo testualmente la trascrizione della, del video eh, della diretta di ieri delle 16.30 in Parlamento, la sua risposta qui nel question time di, di ieri, la sua risposta all'interrogazione del deputato Palazzotto, ha risposto, perché credo che sia importante che si senta la sua risposta. Um, allora... L'accordo bilaterale con la Slovenia sottoscritto nel 1996 ha consentito nel 2020 eh, di procedere alla riammissione degli stranieri rintracciati all'atto dell'attraversamento del confine. Nell'anno appena concluso se ne sono effettuate 301 riammissioni dalla provincia di Gorizia e 1000 dalla provincia di Trieste. Poi eh, ha, ha continuato a parlare dicendo che limitandosi che queste riammissioni si sono limitate a disciplinare che sono state ehm, eseguite in base all'accordo con la Slovenia e parallelamente a ciò che prevede il regolamento di Dublino, limitandosi a disciplinare le forme di collaborazione italo-slovena solo per quei casi di riammissione informale dei migranti rintracciati immediatamente a ridosso della linea confinaria secondo presupposti spaziali e temporali indica, in, indicati dall'accordo lo stesso. E rispetto ai due punti che Palazzotto aveva eh, posto nell'interrogazione e cioè il fatto che eh, queste procedure avvenivano su eh, persone oltretutto anche vulnerabili, minori non accompagnati, donne eccetera, secondo le denunce raccolte dalle varie organizzazioni e che eh, Ecco, rispetto a questo, Lei ha, ha risposto, dice desidero evidenziare che le procedure di riammissione tutelano le categorie di stranieri vulnerabili più esposti ad eventuale pericolo, non sono quindi applicabili, sottolineo questo applicabile, attenzione, a particolari soggetti, cioè ai migranti, cui sia stata riconosciuta qualsiasi forma di protezione internazionale ai minori, alle persone che presentano malattie e agli stranieri registrati al sistema Eurodac. Allora, sulla Croazia invece ha completamente bypassato la domanda di Palazzotto rispetto alle violenze, cioè rispetto al fatto che l'Italia, se è cosciente del fatto che le proprie cosiddette reammissioni eh, mettono queste persone a rischio di violenza, il passaggio in Croazia e di torture, lei ha solo risposto dicendo che i paesi di Slovenia e Croazia sono paesi dell'Unione Europea che sono considerati paesi sicuri, punto. Allora, perché ho sottolineato quella parola? Eh, non sono quindi applicabili a particolari, non ha detto non sono applicati a particolari casi. Eh, questa dichiarazione della Morgese è una dichiarazione ovviamente politica, come dire, ufficiale, l'ha letta. Eh, non ha dato la possibilità ovviamente di ulteriori interventi in quel momento, ma staremo a vedere e che si proseguirà comunque a richiedere gli atti, perché sono gli atti che parlano, gli atti, e eh, in base agli atti poi i parlamentari potranno ovviamente richiedere che eh, vengano avviate delle indagini. Eh. Poi, invece, eh, Sabrina Fusari, ah mi scuso, c'è anche un altro lettore lettrice, adesso il nome non, non eh, mi è sfuggito, che chiede la situazione, la, la, la pandemia. Ecco, e in pandemia, se è peggiorate come eh, la situazione di queste persone, ma la pongo sia a Francesca che a Silvia, quindi l'assistenza, ma anche le loro condizioni di vita, e, e, e anche nel vostro operato, insomma, sui vostri territori. Direi prima chiedo a Francesca, eh, due minuti vi do, e poi a Silvia, grazie. Allora, sì, la situazione di pandemia ha reso molto più grave la gestione dei flussi migratori in Italia. Sia sì, abbiamo visto no, le navi quarantena, dove più delle persone sono state, ehm, diciamo, ehm, Rinchiuse, perché non c'è altro termine, rinchiuse quando venivano effettuati degli sbarchi, quindi tutti i flussi provenienti dalla Libia, e addirittura sappiamo che è morto anche un ragazzino a bordo di una di queste navi perché non ci si è resi conto che era in fin di vita a causa delle torture subite in Libia, ma anche all'interno dei centri, quindi tutte le persone dei richiedenti asilo sul territorio che si trovavano nei centri si sono naturalmente ehm, trovati in condizioni di. Ehm, ovviamente di quarantena, ma questo ha reso molto più complesso tutta la gestione eh, ovviamente della loro procedura, tra l'altro si sono allungate moltissimo le procedure di asilo perché ovviamente gli uffici hanno chiuso, hanno dovuto modificare tutte le cose, cioè dico semplicemente che ad oggi una persona che in Italia ha avuto il riconoscimento della protezione e deve andare il a fare il fotosegnalamento per il permesso di soggiorno, L'appuntamento a luglio, ad agosto, cioè per farvi capire quanto si sono dilatati i tempi, quindi quanto tutto ancora grava eh, ovviamente sulle, sulle persone. Quindi, questa è la mia percezione. Bene, Silvia, lascio la parola a te. Secondo, eccomi. La, eh. Partiamo dal fatto che la Bosnia-Herzegovina e i cittadini della Bosnia-Herzegovina non credono al COVID. Per cui già in generale eh, la gente gira liberamente senza mascherine, nei supermercati, nei bar, nei ristoranti c'è la folla e nonostante questo la mortalità ovviamente va al pari, anzi forse probabilmente più alta in, in coincidenza statistica. A fronte del fatto che appunto già ci sia un paese che non ha la capacità di reagire, e di rispondere a questa pandemia, in questo momento in Bosnia e Herzegovina il numero di vaccini effettuati è pari a zero. Eh, cosa è successo nei campi? I campi sono stati messi in lockdown nel senso che in primavera anche la bosnia Erzegovina ha avuto un periodo di circa tre mesi di lockdown e poi non sono stati riaperti nel senso che appunto mentre riaprivano gli esercizi, i bar, i ristoranti, i negozi considerati poi non necessari che sono stati poi riaperti, i campi sono rimasti in questa specie di quarantena perenne, con la differenza che i campi per famiglie erano aperti, potevano uscire fino a una certa ora, c'erano delle specie di orari di permessi per poter uscire, i campi per single men che sono stati appunto, che sono soprattutto nel cantone di Unazzana, non erano campi aperti. Eh, creando ovviamente tanti disagi soprattutto quando il lockdown era proprio duro perché i migranti non potendo uscire non potevano neanche comprare le sigarette, le caramelle per i bambini, eh, non avevano la libertà di fare dei piccoli acquisti che ogni tanto si concedono di fare perché appunto credo che sia il diritto di ognuno di avere dei desideri anche quando sei appunto un migrante in un centro di transito, no? se a uno viene voglia di patatine, perché non potrebbe mangiarsi le patatine? Al di là del fatto che in alcuni negozi i migranti, per esempio a Biash, non sono ammessi, per cui ci sono i cartelli no migrants allowed, eh, a parte questo, però, appunto, durante il lockdown è stato abbastanza difficile. Ma la cosa più terribile è che campi chiusi in lockdown vuol dire campi sovraffollati con numeri molto più alti rispetto alla capacità effettiva. Il campo di Bira, dove lavoravamo noi ha una capacità oggettiva di 1500 persone, durante il lockdown ce n'erano dentro 2200, per cui distanziamento sociale impossibile, gel, disinfettanti, mascherine, chi li ha mai visti, e quindi noi operatori ci trovavamo a operare comunque all'interno di questi campi, nelle condizioni di precarietà nelle quali vivevano anche i migranti, per quanto uno possa provare a tutelarsi, in realtà non è mai facile. Non ci sono grandi numeri o focolai all'interno dei campi in Bosnia, quantomeno, di appunto, persone malate, ma in Bosnia non si fanno i tamponi, per cui noi non sappiamo effettivamente quanti di loro e quanti di noi hanno fatto eventualmente delle forme più leggere o asintomatiche di Covid. Ci sono stati dei singoli casi che sono poi stati portati nei reparti quarantena, ma capite che ovviamente come dire, la possibilità di propagarsi del virus in questi tipi di ambienti era assolutamente enorme. Quindi non abbiamo in realtà dei dati certi, però ecco, ci siamo trovati e ci troviamo tuttora perché anche oggi nei campi non ci sono mascherine, c'è sovraffollamento e non ci sono gel, eccetera, a lavorare in questi contesti e in queste condizioni. Io eh, ci sono delle domande. Eh, adesso ve le pongo. Eh, allora, eh, parto con Antonio Di Capua. Se permettete, rispondo io, visto che pone, eh, chiede, fa una domanda sulla CEDU, sulla Corte di Giustizia europea. Eh, la Corte Europea sì, eh, anzi eh, vi do un'informazione attuale, cioè lunedì 11 gennaio la eh, Commissaria dei Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Dunja Miatovic, ha presentato un esposto proprio presso la CEDU, in relazione alle, al, ai pushback, quindi ai respingimenti violenti perché si parla di tre casi specifici di tre persone siriane che hanno subito pushback a catena, violenza in Croazia, ritorno in Bosnia nonostante la loro intenzione di richiedere eh, l'asilo in, in un paese europeo. Um, quindi la, la CEDU si muove, um, dopodiché c'è una domanda invece riguardo a che cosa possiamo fare noi e questo ovviamente eh, la rivolgo a Silvia rispetto a, a quello che accade lì, ai bisogni sul territorio, e, noi comuni cittadini, per impegnarci per far conoscere queste emergenze e trovare una soluzione. Questa è Sabrina eh, Fusac nel suo cognome. E sul che cosa possiamo fare noi cittadini al di là del sostegno lì eh, dove operi tu Silvia, la domanda la giro anche a Francesca e poi in ultimo eh, su che cosa possiamo fare se io poi un minuto vi parlerò di una rete italiana in ultimo c'è Mattia Pedrazzolli che in realtà, grazie eh, Mattia, non è un intervento eh, fuori luogo, che è un professore eh, di storia dell'arte, ma anche attivista per i diritti umani, e eh, dato che è interessato a dare una mano per queste battaglie umanitarie, eh, chiede se dovesse servire, se dovesse aver bisogno di eh, immagini, illustrazioni, volte a informare e sensibilizzare maggiormente su questa questione, si mette a disposizione per quello che può fare. Eh, Mattia, io ti invito, ma ne parlerò dopo. Prima faccio parlare Francesca e Silvia, e poi su questa tua proposta eh, risponderò. Francesca, vuoi iniziare tu? Ok, quindi che cosa possiamo fare noi? Eh, sì. Io credo che noi dobbiamo riappropriarci del nostro dovere di cittadini, quindi il senso civico e... E renderci conto che appunto res pubblica vuol dire cosa pubblica cosa di tutti, quindi la politica non è qualcosa che è lontano da noi, le persone le abbiamo messe noi al governo, le abbiamo votate noi e dobbiamo far risentire il fiato sul collo per questo io ci tengo tanto ad informare perché una raccolta firme non è una cosa inutile è far vedere che ci sono migliaia di persone che hanno gli occhi puntati su di te in quel momento e questo può influenzare l'operato di un governo e a lungo andare può influenzare anche le politiche se ci sono stati dei cambi radicali nel nostro sistema Tema giuridico qui in tempi nell'ambito delle migrazioni negli ultimi anni perché si è fatto un lavoro certosino sull'opinione pubblica da parte di Salvini, facciamo il nome di tutto il centurasio, che ha fatto sì che degli, degli interventi come i decreti sicurezza che andavano a ledere i principi costituzionali venissero accettati e ci sono voluti più di due anni per scardinarli quindi ci rendiamo conto come è importante incidere sull'opinione pubblica e l'opinione pubblica siamo noi quindi quanto noi dobbiamo attivarci e dobbiamo eh, realmente farci sentire con tutti gli strumenti che un comune cittadino ha Sì, io... Mi amato... sì, sì, via, sì. Sì, sì, mi allaccio a quello che dice Francesca. Io credo che la prima cosa che si può fare dall'Italia, dall'Europa, ma anche in Bosnia, sarebbe bello, è quella di rimanere informati. Quando non si parlerà più di Lipa nei telegiornali, parliamone ancora. Ci sono dei canali, Nicola adesso vi sta per parlare di una rete che già esiste e che è molto prolifica: c'è il canale anche di Francesca, Storia dall'altro mondo su Instagram, la pagina Lipsia. Anzi, magari Francesca, puoi fare un sondaggio tra i tuoi followers e vedere se tra un paio di settimane vale la pena rifare un aggiornamento, raccontare se ci sono novità, poi ci organizzeremo su questo. E sostenere chi è sul campo, per cui le singole associazioni, i singoli volontari che spendono il proprio tempo e la propria forza e energia qua. Poi ci sono, appunto, ci saranno, spero presto, occasioni di poter venire qua, di poter raccontare una volta tornati quello che è successo, partecipare ai campi estive campi invernali di volontariato, fare il servizio civile per i ragazzi più giovani, le ragazze più giovani, insomma, però credo che veramente lo sforzo sia quello di raccontare, quando finisce questo incontro e andate a cena, raccontate che cosa ci siamo detti in questo incontro, quando vedete i vostri colleghi e dite, oh, ma tu lo sapevi che in Bosnia, qua, a 350 km dal confine italiano, succedono queste cose? Cioè, non è un tema lontano, è un tema vicino alla Jugoslavia se la vogliamo chiamare con questo nome, appunto, è veramente alle porte di casa e da sempre abbiamo un rapporto speciale anche con, come cittadini italiani, con la Bosnia e Erzegovina, sono nate durante gli anni 90 degli splendidi movimenti, attivismo, solidarietà, ecco, in questo momento c'è ancora bisogno della forza, che è anche una forza politica, quindi l'interessarsi ai casi, di quello che succederà con la Croazia, le violazioni dei diritti umani, il lavoro di denuncia che facciamo nel campo, sono quello che si può fare, raccontare, denunciare e non stare in silenzio. Stare in silenzio è una scelta, non è non prendere parola, non vuol dire non avere un'opinione, vuol dire non prendere un'opinione, vuol dire aver già preso l'opinione contraria. Per cui appunto io non sono per la neutralità, io sono per lo schieramento e sono per la lotta, ma l'avrete capito. E stare zitti vuol dire non stare lottando, vuol dire stare adattandosi a quello che magari non ci piace, però non vogliamo... Mischiarci troppo, invece no, bisogna dire di no, bisogna dare voce, la famosa zona grigia deve diventare colorata, ecco. Aspetta, ma a chiudere, eh, Silvia ha anticipato che avrei parlato di questa rete che si chiama Rivolti ai Balcani, è una rete che eh, in realtà di persone All'inizio, un anno e mezzo fa, Silvia, tra queste singoli che in realtà girano, bazzicano, eh, hanno amicizie, hanno lavorato anche nei Balcani, anche negli anni 90, durante le guerre degli anni 90 e si sono posti il problema e la necessità che eh, sentivamo di costruire una rete di tante persone piccole e grandi realtà ma anche singoli che eh, in Italia e che hanno interesse per quelle aree e che hanno una attenzione rispetto alla eh, violazione dei diritti e rispetto dei diritti fondamentali rete rivolti ai Balcani c'è una pagina Facebook e della rete la rete ehm, Ultimamente, giusto per dire solo l'ultima, abbiamo fatto una raccolta di beni ma esc su esclusivamente e su esclusiva richiesta specifica e dettagliata arrivata appunto da, da Silvia da Bihac e che non ripeteremo a breve perché è complessa e perché crea dei problemi sul territorio laddove non viene fatta in coordinamento eh, con chi opera sul territorio. La raccolta fondi, che ovviamente va a sostenere l'operato di Psia a Caritas e la Croce Rossa locale, eh, non solo con chi è nei campi ma anche fuori e anche attività politica, l'attività politica di informazione sicuro e attività politica. Siamo diversi, in questa rete c'è Ipsia ma c'è anche Osservatore Balcani, c'è Amnesty International, quindi la sezione italiana ma anche la sezione eh, Amnesty Europa, ASGI, ICS, l'ADL Esavi di Brescia giusto per fare, sono 34 in questo momento. E vi eh, annuncio che sabato, a proposito, 16, quindi sabato alle 11 del mattino, dopodomani, in diretta sulla pagina di Mediterranea Saving Humans, um, okay. faremo una diretta dalla nave Marionio che in questo momento è armeggiata a Venezia per eh, lavori e eh, faremo una conferenza di presentazione del nuovo dossier dedicato alla rotta balcanica, il primo lo avevamo eh, reso pubblico a giugno, il nuovo dossier sarà anche stampato, rotta balcanica e i migranti senza diritti nel cuore dell'Europa, che è anche molto utile per chi volesse appunto far conoscere e fare informazione anche nei propri territori. E vi invito a seguire la pagina Facebook di Rivolti per la richiesta invece del professore di storia e dell'arte attivista diritti umani Mattia Pedrazzoli invito a scrivere a rete.rivoltiaibalcani.gmail.com e ovviamente ci fa piacere. Saluto tutte e tutti quanti. Eh, seguiteci, ah, eh, scusate, c'è una persona che ha chiesto adesso dove possiamo venire a conoscenza delle attività di parlamentari ed europarlamentari. Eh, sì, non è facile, ma in realtà ci sono alcune testate e alcune persone che rendono, danno voce al di là insomma, dei profili Facebook dei singoli parlamentari a queste attività. Tra questi ne cito solo alcuni: altre Economia, Redattore Sociale. Eh, ne parla in radio in realtà anche Radio Popolare, Radio Nadurto, Radio Radicale, ascoltatevi eh, se volete sapere che cose gli europarlamentari e i parlamentari stanno facendo rispetto alla rotta balcanica, ascoltatevi la trasmissione di Roberto Spagnoli, passaggio a sud-est che va in onda la domenica, ma trovate poi il podcast sempre sul sito. Ecco, questi sono alcuni eh, spunti. Ringrazio tutte e tutti quanti e rimaniamo in contatto. E buon lavoro a Silvia, a Francesca e ci sentiamo. E grazie mille Daniele, un saluto. Ciao, grazie a tutti, un saluto dalla Bosnia. Ciao, grazie, a presto.